In realtà, eh, come lei ben sa, c'è una transizione, una transizione che eh, porta il, il corso ad essere, eh, anziché gestito direttamente da FBK, eh, gestito dalla diocesi. Con, eh, quindi da parte nostra c'è la stessa attenzione che avevamo in precedenza, c'è lo stesso tipo di investimento. Eh, noi pensiamo che essendo cambiati un po' le condizioni al contorno, una volta c'era la necessità di molti docenti di, eh, per, eh, di religione e quindi aveva senso che ci fosse un'istituzione come noi che se ne occupasse, adesso il mercato è un po' più ridotto eh, e noi riteniamo quindi di, eh, questa, che questa trasformazione sia estremamente positiva, noi naturalmente diamo il nostro apporto, lo diamo anche in termini di ricerca, c'era anche un tema, se vuole un po' burocratico, no? che per poter sostenere questo ci vogliono un certo numero di docenti, in e noi come fondazione di ricerca e finanziaria non possiamo avere docenti, quindi eh, è stata quasi una necessità imposta dalle regole per fare questa transizione. Poi c'erano delle condizioni al contorno per cui con la diocesi credo che abbiamo trovato una buona soluzione per dare continuità a questo parte della storia di questo territorio che noi riteniamo che sia molto importante, ma che nello stesso tempo aveva delle condizioni che sono un po' cambiate rispetto al passato.